Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Gym Giro in Moto Purtroppo sono costretto a raccontare questo giro in moto che abbiamo fatto con i ragazzi del gruppo Gym di Facebook in quanto, niente, non sono riuscito a registrare l'audio quindi ho parlato per tutta la giornata per nulla e niente, mi troverò quindi a fare questa cronaca del nostro giro così vi spiegherò un attimino che cosa abbiamo visto e come ben potete vedere dalle prime immagini quanti ciclisti abbiamo trovato nostro, sul nostro percorso oltretutto questa immagine di questa diciamo così famiglia con tre due biciclette eh, guidate dai bambini e una eh, guidata al padre mi ha lasciato abbastanza eh, essere fatto no? ero molto preoccupato perché in una condizione del genere dove c'è scarsa visibilità, dove ci sono macchine moto che passano a oltre 50 all'ora, avere un bambino che eh, mi ritrovi in bicicletta in un tunnel dove magari per qualsiasi ragione possa un attimino sbandare con la sua bicicletta, ecco, io che sono un padre di tre figli onestamente mi sono un po' eh, preoccupato di questa situazione. Comunque vabbè, insomma giusto per farvi capire che eh, bisogna essere sempre molto attenti quando si è in moto soprattutto se si becca un gruppo di ciclisti che eh, come loro hanno la passione che gli scorre tra le vene per le due ruote solo che sono due ruote senza motore e spesso si trovano a eh, occupare eh, una bella fetta eh, di strada che solitamente è adibita il passaggio di auto e moto. Non voglio polemizzare sono qui per raccontarvi questo viaggio che è partito da Sarnico Infatti qua ci troviamo sulla Lungolago in direzione eh, Lovere eh, Come potete vedere eh, ci sono diversi tunnel su questo percorso Io onestamente, ecco un altro ciclista Onestamente era la prima volta che facevo questa strada Che ho trovato molto bella eh, Tanto bella quanto un po pericolosa perché come vedete la strada è molto stretta quindi bisogna stare attenti ci sono una serie di punti ciechi che potrebbero metterci in grossa difficoltà ma soprattutto eh, risulta eh, diciamo così molto difficile godersi il panorama in quanto sulla strada oltre ai ciclisti ci sono le persone a piedi infatti più avanti come potremo vedere incontreremo una coppia di persone che tranquillamente passeggiano lungo il lato della strada ecco sono cose che un po mi lasciano così un po sbigottito perché comunque sia eh, c'è un discorso eccoli qua c'è un discorso di sicurezza stradale che secondo me in questi casi viene meno Comunque che dire, alla fine il discorso è sempre lo stesso. Una cosa, se è bella, attrae sempre un sacco di persone, che possono essere motociclisti, automobilisti, ciclisti o pedoni. Quindi, quando andiamo a fare un giro sulle sponde di un lago, dobbiamo essere consapevoli che queste sono le perizie. Salutiamo i nostri amici motociclisti e fra poco imboccheremo, all'altezza di Lovere, la strada eccola qui, e ci porterà verso Clusone, perché il nostro eh, viaggio ci sta portando da Lovere, lasceremo appunto il lago di ZEO, andremo verso Clusone per arrivare a oltre il colle, quindi il passo Zambla. Eh, da qui andremo a San Giovanni Bianco per poi raggiungere Selvino. Ecco qui c'è Stefano, un, un amico che ho conosciuto, all'interno del nostro gruppo GIM e che, oltretutto col suo ktm insomma ci ha fatto vedere che motore ha sotto questa, questa bellissima 1290 perfetto diciamo che eh, il giro è stato sfidante dal punto di vista delle condizioni meteo, perché sostanzialmente doveva dare pioggia allora diciamo che abbiamo avuto la eh, intelligenza o la lungimiranza di eh, programmare il percorso in base agli orari in cui davano pioggia quindi in momento in cui sapevo che eh, dall'altra parte del versante a un certo orario davano pioggia noi ci trovavamo dall'altra parte così quindi siamo riusciti a eh, organizzare un viaggio che eh, dove le premesse sembravano quelle di un viaggio mezzo bagnato in realtà poi eh, siamo stati bravi e molto fortunati, devo dire, a trovare sole e a non beccarci eh, un goccio di pioggia. Qui davanti abbiamo Fabio, che è un neofita, ha appena preso questa moto e devo dire che se la cava veramente molto bene. E come vedete facciamo un po' di impostazione di curva, le strade purtroppo, ma questo immagino che voi già lo sappiate in Italia, eh, sembra che eh, nelle zone meno battute si dia meno importanza al fattore sicurezza e quindi troviamo delle strade un po' dissestate ecco questo è un altro problema eh, di cui bisogna tener conto quando si fanno dei, dei gym dei giri in moto sorpassiamo eh, Fabio e andiamo a fare un bel po' di curve destra a sinistra ripeto strada, eh, manto stradale eh, lascia un pochino a desiderare c'è di peggio perché tutti noi sappiamo che bene o male nelle nostre, nelle nostre zone sappiamo che c'è di peggio ecco il deltone, macchina bellissima la macchina dei miei sogni e, e quindi c'è di peggio diciamo che lungo questo percorso non possiamo lamentarci eh, qui purtroppo ecco questo non ci deve essere. Un furgone parcheggiato eh, su una curva di una strada come questa. Eh, ragazzi, il problema è che eh, le strade effettivamente sono pericolose. Ci sono un sacco di eh, elementi eh, a cui fare attenzione e se ci mettiamo... Non me ne vogliono i ciclisti, però il ciclista, piuttosto che il pedone che ti passa sulla strada, piuttosto che la macchina o il furgone parcheggiato male in una situazione dove la strada non ti dà, non ti permette di avere una, una buona visibilità, ecco qua eh, diciamo che in, invece di essere un giro eh, spensierato diventa un giro abbastanza... Eh, Teso, no può provocare anche un minimo di stress alla guida questi sono i ragazzi del gruppo che hanno partecipato a questo giro organizzato da, da stefano eh, qui avanti abbiamo praticamente la nuova harley eh, dopodiché abbiamo eh, un gs 1250 se ci avviciniamo così si riesce a vedere meglio eh, il gs alla mia sinistra per esempio ha avuto dei problemi veramente eh, strani che eh, mi ha lasciato un po' così a bocca aperta perché sostanzialmente cos'è successo è successo che la sua moto eh, faceva fatica ad accendersi e quando si accendeva mentre andava e eh, andava a singhiozzo e quindi ha avuto il coraggio e io, onestamente, non, non, non so, probabilmente no, sarei tornato a casa. Ho avuto il coraggio di proseguire il giro con noi e di accompagnarci in, questo, eh, in questa splendida giornata. E quindi, cos'era successo? Era successo che alla fine della fiera era un problema di pulizia dei corpi farfallati. Ora, in questo momento, io mi fermo, mi accosto per riprendere i partecipanti di questo. Bellissimo gym, e lascio la parola a Leonore. Ed eccoci di nuovo qua ragazzi, il giro sta volgendo al termine, questa per esempio è la strada che ci porta a Selvino, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento, se avete delle domande o dei commenti scriveteci e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie e a presto, ciao!